Signori e signore, bentornati su Officina del Pilota Oggi Ferrari testa rossa all'interno di questo hangar in stile Chernobyl di cui tutto si fa cinema Un posto perfetto per shooting, fotografici, videomaking, eh, bello Ma bella soprattutto lei e poi, vi devo dire una cosa, con questo riverbero che c'è qua dentro, quando la metti in moto... ...e lei fa così. Ti consiglio di mettere le cuffie, sdraiarti sul divano e goderti questo video insieme a me. Da dove cominciamo? Dimmelo tu. Intanto guardiamola. Mi fisso molto sulla larghezza, mi fisso anche molto sugli sportelli, su quelle branchie lì. Oggigiorno di Ferrari Testa Rossa in giro se ne vedono pochissime, quindi è veramente un'esperienza anche solo guardarla. Ma soprattutto quello che cambia, quello, o meglio, quello che è cambiato negli anni è proprio la matita. Io dell'era degli anni Ottanta eh, vado pazzo per una, per una linea del genere. Ma soprattutto per i dettagli. Grigia? Ok. Ma che le vuoi dire? Meglio rossa? In questione di gusti. A me così piace molto. poi apri il cofano ed è lì c'è questo motore a V di 180 gradi, 12 cilindri che è molto grande e che fa, fa impressione sai perché? perché a differenza delle auto moderne che i motori sembrano addirittura intoccabili coperti dalle plastiche sembrano inviolabili questo qua, questo capolavoro è lì che ti sorride quasi, ti dà quel senso di, di analogico macchina che va capita. Quando la guidi di sicuro è un'esperienza un diversa. Solamente la differenza che abbiamo rispetto alle auto moderne nei punti di contatto del, del guidatore che sono il volante, i pedali e il cambio è diversa. C'è una resistenza completamente diversa c'è bisogno di avere più muscoli che compiono l'azione di girare il volante inserire una marcia devi capire cosa vuol dire essere dentro una macchina di tanti anni fa 1986 Ferrari Mamma. testa rossa okay, il cambio è davvero duro inserire i rapporti è una macchina da uomo da hooligan quel cambio così secco la pedaliera disassata lo sterzo che ha un'inclinazione un po' più orizzontale è una via di mezzo tra tra una Delta integrale e le auto moderne, è un po' più inclinato per capirci. Insomma, quando scendi da là, sicuramente non te lo dimentichi. Ecco questa identità, questa unicità che avevano le supercar Ferrari di fine anni 80 e sono entrate nella storia. Nella mia testa, ma in quella anche vostra, non nella testa dei super giovani. Tant'è vero che Francesco, che ho fortemente voluto che guidasse, di cui volevo assolutamente vedere la reazione, per vedere se anche lui prova le stesse sensazioni che ho io, che sono cresciuto in quell'era lì. Per vedere se tutto quello di cui stiamo parlando ha un senso. Ho sbattuto il ginocchio sul montante per entrare. <ride> Ciao gente. Per me aveva più importanza portare un'esperienza di guida di un ragazzo piuttosto che raccontarvi l'auto stessa cioè è quel dai, tipo di emozione che mi interessa adesso io voglio che tu te la senti un attimo e mi dici un po' cosa ne pensi cosa ne pensi le mie sensazioni fai tranquillo vado piano eh. ho visto una cosa nello specchietto che mi ha fatto molto sesso cos'è? <ride> il parafango posteriore no. tu l'hai vista più si allontana più diventa larga? Sì, si sì, è imbarazzante dell'era moderna le auto sportive mi sembrano un po' dei Transformers. Questa qui invece ha un'unicità, un un'identità. È alta così da terra, così. Che hai uso? Sì. Ora, io ci sono cresciuto con queste macchine qui. Non le guidavo, ma lo zio o l'amico del papà Ricco le guidava. Il culo sopra te l'ha fatta appoggiare una volta, no? Purtroppo oggi vedo che si parla di argomenti su cui manca un'esperienza tangibile. Le macchine. Se tu devi parlare di un'auto, perlomeno la devi aver guidata, ma mica una volta, 3, 4, 5. Devi aver fatto tesoro, devi aver accumulato un'esperienza tale negli anni che ti permette, anche guidandola poco, di capire il DNA, di avere subito, appena scendi quel ricordo, quel fatto di metabolizzare la guida che hai fatto e nel futuro, se ne guidassi una simile, riconoscere immediatamente quell'emozione lì. È un po' come riascoltare un brano musicale di quando eri ragazzo che ti porta indietro nel tempo, ti fa stare bene, un momento bello della vita o brutto che sia, quello fa differenza di base, le automobili sono degli oggetti, ma sono degli oggetti vivi, sono vivi. Questa macchina qui è viva, anche da ferma spenta, ti racconta un'era. Dimmi tu, se con questa qualità video non ci meritiamo un'iscrizione e un bel like al canale, dovete fidarvi di me, di quello che vi diciamo qui su Officina del Pilota, perché queste sono macchine che una volta viste dal vivo, una volta toccate, una volta provate, guidate, vi rubano il cuore. come suona, come suona è un motore V di 180 gradi quando rilasci il gas per guidarla e poi per farla entrare in curva ci vuole il fisico ci vuole fare un giro dopo sì. Ah, poi le pop-up lights le pop-up lights le accendiamo? Eh beh direi è notte <ride> poi questa monta, questi cerchi da 18 Monodato, Bellissimo. Il proprietario Francesco si era fatto ricostruire questi cerchi esattamente identici a quelli originali Bellissimo. Non oso immaginare cosa ha speso Senti che bella che è Mamma mia, Sembra di stare dentro al motore in seconda, vediamo qui, questo è un tornante strettissimo, ti devi veramente aggrappare al volante per farla girare, la prima in basso, la seconda in alto, senti questo rumore di aspirazione, questo sibilo, il sibilo, accelerando un pochino la cintura stringe, è una macchina fisica, si arriva su in cima che hai fatto fatica, ma io vi assicuro che è un coinvolgimento emotivo Incredibile quello che riesce ad avvertire guidando una macchina del genere a partire dalla pedaliera di Sassata. Lo sterzo che comunica tutto È anche molto confortevole se pensiamo che è del 1986 Non sento scricchioli particolari come avvertivo nel 355 Ti ricordi? È vero, è vero Comunque sì, tendenza sopra sterzante, ma la macchina gira bene Sarà anche il fatto che Francesco, il proprietario, ha montato questi pneumatici da 295 al posteriore Che rispetto ai quelli da 255 che vengono forniti col cerchio da 16 sempre monodato e tendono a scivolare un po' di più quindi lui mi diceva che da quando ha cambiato gli pneumatici l'ha ha messi più larghi dietro la macchina è diventata guidabile certo, comunque c'è un'impronta a terra maggiore e il cambio è duro è bellissimo, tipico cambio Ferrari, innesti secchi però, Fra che fatica, che esperienza il telaio non mi dispiace è giusto, senti? rimane confortevole ma gira, non c'è rollio, la macchina rimane piatta Sentiamo la frenata perché non mi fido molto Non si sa mai Queste sono macchine alle quali non devi portare rispetto Non devi dare del voi, devi dare del coloro Del coloro Contenere le emozioni Oggi non è facile Non è facile, quanto abbiamo aspettato per fare questa macchina meravigliosa Un anno Un'icona un'icona di fine anni 80 devi capire quanto quanti muscoli del corpo devi utilizzare per farla girare lo sterzo è durissimo ha un bel ritardo eh, per farla chiudere guarda guarda guarda però è un piacere è una goduria V di 180 gradi, 12 cilindri, Frank, Frank, un concerto, un concerto, perché gli altri youtuber che l'hanno guidata hanno detto che è inguidabile? Non l'hanno capita, ci vuole tempo! trazione Cos'è? Cosa sono? Non esiste, io direi i controlli cosa non sono. c'è niente in questo capolavoro, viva la Ferrari, viva il mondo Ferrari, viva le macchine d'epoca della Ferrari. Tendo a levare il gas in anticipo per via della frenata che è molto, molto, molto debole. E infatti, vedi? Si, si gira bene di cassa, eh? Sì, visto. sì. È bellissima. Eh? Torniamo su in salita, ma capisci perché dico che le macchine moderne non amo troppo guidarle? Perché non le puoi prendere per il collo così. Questa più la capisci, più la impari, più la guidi. è giusto soprattutto quando la porti per la prima volta non, non è un'auto che puoi prendere e portare al limitatore sicuramente freno sottodimensionato prima andando un po più a fuoco sì. poi in discesa proprio si sente si sente tanto invece in salita già insomma è un po più compensato la cosa mamma mia, mamma mia. <ride> appena tutti un attimo vai vai vai vai cambio mamma mia che bello che bello sì, ma non io. si può montare anche su altre auto questo cambio io lo voglio così Però è tosto eh è tosto ma mi piace mi piace perché è grezzo perché ti dà l'idea che sei tu che cambi la marcia quindi morale della favola tutto quello che diciamo no e siamo in tanti a pensare la stessa cosa delle auto anziane che sono più belle da guidare Vabbè questa è una Ferrari ancora di più certo. Però è vero È verissimo È verissimo Quello che ti lascia addosso un'auto vecchia come questa Oltre alla pozza di benzina <ride> È proprio l'emozione di guida che non puoi provare con auto che, hai, che guidi oggi È una sorta di educazione questa che dobbiamo fare Certo Per tutti Già in molti lo sanno Ma i super giovani possono sapere diglielo spiegaglielo lo sto ragazzo meglio questa delle auto moderne con tutta la, la vita sì. <ride> ma tutta la vita anche quei piccoli difetti che possono essere la mancanza di comodità che magari fa il cambio più duro oppure quando la frizione dura insomma te, te le fa passare perché è talmente bella c'è cioè una percorrenza di curva, prende la strada che c'è beh io credo che un'idea su questa testa rossa ce la siamo fatta lasciami un commento qui sotto se anche tu vuoi dire la tua io vi lascio con l'ultima pillola ovvero una piccola chiacchierata con Angelo che è un amico del proprietario del testa rossa che credo dica cose giuste Angelo come stai? Benissimo a bordo di una testa rossa Come vuoi stare? Come vuoi stare? <ride> è un tuffo nel passato Scendi da una macchina magari con 350 cavalli 400 cavalli nuova Sali su una macchina di 120 cavalli vecchio stampo le sensazioni che ti dà una macchina vecchia sono... Ineguagliabili Ineguagliabile. Non, non sono paragonabili totalmente alle macchine nuove E sono immediate nel esatto. momento in cui entri nell'abitacolo Parti col coinvolgimento dell'olfatto Perché hanno un odore Giusto. pazzesco Senti qua e Soprattutto la macchina vibra Vibra 12 cilindri 12 signori cilindri. Ma cos'è? Ma che è una cosa meravigliosa 12 cilindri Lo senti tutto Aspetta. Sì. Vai. Mm. E adesso. Che coppia? Che, che coppia Che coppia morale della favola. Noi abbiamo una malattia che non è una malattia, è una passione, no? Esatto. E ormai questa è una parola usata tantissimo, la passione, la passione, nel momento in cui la passione diventa un lavoro, allora io credo che hai raggiunto un grande obiettivo nella vita, io ai miei figli gli insegno ad essere appassionati alle cose, però non è una cosa che si può insegnare, o ce l'hai o non ce l'hai, e qui in Italia noi abbiamo una comunità di appassionati enorme, siamo Bene. tanti, io me ne sono reso conto da quando ho aperto il canale di che risposta, bella che c'è, e poi abbiamo un marchio che è in assoluto in tutto il mondo il piombito? è il simbolo dell'automobile nel mondo e basta... Non... bravo, esattamente, ferrari cioè, uno pensa a una macchina, pensa a una ferrari uno pensa a una macchina, pensa al rosso pensa al rosso, per questo è grigio okay. <ride> Francesco grazie di questa opportunità, grazie che me l'hai fatta guidare oggi non può essere con noi perché è una persona estremamente impegnata e sta lavorando come noi del resto però io sono veramente onorato di guidarla e ti ringrazio per. Io che mi sto divertendo. Dai, bella chiacchierata.